Ciao a tutti oggi prepareremo il polpettone di carne con funghi e patate il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa gli ingredienti sono carne tritata pangrattato aromatizzato parmigiano pecorino prezzemolo basilico uova sale pepe speck formaggio a fette olio evo funghi surgelati dado vegetale bimbi patate affette, scalogno, vino bianco e acqua. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino e il parmigiano. E il prezzemolo e il basilico. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la carne tritata il pan grattato aromatizzato le uova il pepe il sale facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4 il composto è pronto trasferiamolo su un foglio di carta da forno schiacciamo bene con le mani e formiamo un rettangolo Adesso facciamo con lo spec e con il formaggio. Adesso andremo a formare il polpettone aiutandoci con la carta da forno. Chiudiamo bene i bordi e rivestiamolo con lo spec. Trasferiamolo nel baroma. Mettiamo un po' di patate. Il resto delle patate le metteremo nel vassoio. Qualche fungo. Condiamo con un po' di sale. Un po' di pepe. Chiudiamo con il coperto e mettiamo momentaneamente da parte il varoma. Senza aver lavato il boccale mettiamo nel boccale lo scalogno e tritare per 5 secondi a velocità 7. Aggiuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i funghi e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi antiorario velocità 1. Aggiungiamo il vino bianco. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti 100 gradi antiorario, velocità 1. Senza misurino. Aggiungiamo l'acqua il dado Il pepe, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma e facciamo cuocere per 40 minuti. Temperatura Varoma, antiorario, velocità 1. Polpettone è cotto, trasferiamolo in un piatto da portata. Anche la salsa ai funghi è cotta, versiamola sul polpettone. Polpettone di carne con funghi e patate. Grazie e alla prossima ricetta!